perché qualcuno deve pagare? Noi non siamo. Ha... Perché quando tu rompi una lastra, l'altro può rimanere amico tuo, ma tu la lastra la devi pagare. Sì, ma, non potente, non per... ma non sei tu che metti le regole. Non so, questo di loro è un'estivazione. Vorrei tradurlo in un'altra. Noi. Sì, io capisco quello che tu dici e sono d'accordo. Il padre è... che si può il figlio. Ecco.